Eh, ricordo che questa mozione fu presentata come urgente a giugno scorso a ridosso di una manifestazione neofascista e non conosco i motivi per cui non le fu riconosciuto quel giorno il carattere di urgenza e sicuramente la calendarizzazione a distanza di tempo ha di fatto decontestualizzato eh, la proposta. Eh, purtuttavia mi sento di dire che nulla giustifica la becera strumentalizzazione mediatica di cui questa mozione è stata fatta oggetto. Eh, posso dire che si è trattato di un vero e proprio caso da manuale di Camera dell'Eco, in cui tra l'altro non sono mancate neanche le voci degli opinionisti da salotto, quelli convinti che applicarsi allo studio significhi applicarsi alla frequentazione degli studi televisivi. Eh, si è trattato di un'operazione indefinitiva in con la quale chi per malafede, chi per analfabetismo di ritorno, chi per ambedue, ha interpretato e tradotto come iniziativa nostalgica un'iniziativa di cui chiunque dotato di onestà intellettuale è in grado di rilevare la chiara impronta antifascista di insegnamento e di memoria. Questa mozione infatti immaginava l'avvio di un processo di studio di alto livello scientifico con finalità eh, di insegnamento e di memoria, al fine di iniziare quel percorso di costruzione di argini culturali capaci di schiacciare ogni belleità revanchista, per chi sappia cosa significhi la parola, e oggi è il caso di chiederselo. Argini di cui l'Italia è ancora dolorosamente e drammaticamente priva, a differenza di altri paesi come la Germania, dove un lavoro di catarsi collettiva ha costruito un sentire comune e una condanna condivisa del passato. In Italia invece si è avuta la banalizzazione del passato, realizzata attraverso una memoria selettiva in cui si sono perse le specificità antifasciste. Eh, due brevissimi esempi. La legislazione istitutiva del giorno della memoria, la legge 211 del 2000, non pronuncia mai il termine fascismo, mentre il giorno del ricordo, la legge 92-2004, commemora le sofferenze degli italiani al confine orientale senza mai evocare la brutale occupazione dei Balcani da parte dell'Italia. Ed è così che la memoria del passato in cui abbiamo fatto crescere le nuove generazioni è in Italia ancora oggi caratterizzata da una sua lettura indulgente e ha perciò ragione chi dice che in questo paese non siamo ancora riusciti a fare i conti con la nostra storia e che senza una vera elaborazione culturale continueranno ad affiancarsi coloro che faticano a condannare le atrocità del fascismo a coloro che usano l'antifascismo in maniera strumentale oggi vanificata la provocazione culturale con cui questa mozione voleva rispondere all'episodio di cronaca di cui parlavo all'inizio e spentasi l'eco, finalmente di quelle polemiche strumentali si deve prendere atto che essa avrebbe dovuto trovare un ambiente politico culturale molto più maturo e strutturato di quello che ha reagito in maniera oltremodo scomposta alla proposta. Ringrazio pertanto Lampi che con il suo tempestivo supporto mi ha confortata nel la decisione di non permettere ulteriori strumentalizzazioni della mozione e confermo che la decisione di ritirarla eh, è stata presa in piena autonomia, senza nessuna ingerenza da parte della sindaca e ecco, che non è mai venuta meno la perfetta osservanza da parte di nessuno del processo democratico e dei rispettivi ruoli. Per tutto quanto detto, ritiro perciò la mozione. Grazie Presidente.